Oggi vi voglio parlare di cosa accade quando invii un cv in Toscana. Un recruiter ti chiamerà e ti farà delle domande. La prima domanda è perché l'agente immobiliare? Qui si vuole vagliare soprattutto l'interesse verso la nostra professione. La seconda domanda è invece rivolta a se hai già fatto lavoro di vendita oppure lavoro col pubblico, quindi un lavoro relazionale, di PR o similare. Ma è sicuramente un aspetto che va a tuo vantaggio. Se non hai questo aspetto, l'interesse verso la nostra professione e verso la nostra azienda sarà un elemento importante per poter proseguire nell'iter. Un'altra domanda è se sei auto o moto munito. Questo perché il nostro lavoro è a contatto col pubblico, è molto in mobilità, quindi è sicuramente utile avere una moto o un'auto. È sicuramente una facilitazione per farla nel migliore dei modi. Pensi di avere questi requisiti? Pensi di essere la persona giusta per fare l'agente immobiliare? Scrivimi nei se hai queste caratteristiche e soprattutto quali caratteristiche hai per fare l'agente immobiliare.